Buongiorno a tutti, dovevamo essere dal vivo, era programmata da un bel po' di tempo questa, questa formazione, questo incontro formativo, e invece per motivi che ovviamente conoscete tutti siamo costretti a vederci a distanza e eh, io ho scelto in accordo con i Prasi di preparare una, un seminario, una sorta di introduzione sull'argomento che mi era stato eh, assegnato registrando un video e fornendo poi le relative slide. Spero che la modalità risulti più, più comoda per tutti in modo tale che ciascuno può eh, fruirne eh, nel, nei tempi che, che preferisce, nelle modalità che preferisce e magari rivedersela con calma. Poi questo contenuto rimarrà anche disponibile online anche per il futuro, quindi mi auguro che possa essere spunto eh, per, altri, per altre occasioni non necessariamente, non unicamente per eh, l'incontro di oggi che dovrebbe essere appunto quello del, del 18 di maggio 2020 io sto registrando ovviamente qualche giorno prima, eh, come ho già detto vi, vi saluto tutti, io sono l'avvocato Simone Aliprandi vedete che c'è una sigla, oltre a Simone Librandi c'è anche un PhD, quindi ho un dottorato di ricerca in Società dell'Informazione, dopo vi racconto qualcosa di più di me, però volevo giusto ehm, far, fare un focus sul titolo del, del, del, mio, del mio intervento, mi hanno lasciato libertà nella scelta del titolo, l'importante è che, fosse, ehm, che ci fosse l'accento ehm, sul tema della consapevolezza. Allora io ho... Ehm, ho trovato questo titolo, l'utilizzo corretto di internet tra rispetto delle norme e consapevolezza, quindi non sarà un intervento strettamente da giurista come vi spiegherò dopo, eh, dopo di me ci saranno dei giuristi molto più qualificati per fare appunto i giuristi veri e propri, professori di diritto eh, e appunto l'incontro, questo, questo mio contributo si inserisce all'interno dell'incontro formativo più ampio che si, intito, che si intitola Diritto penale e informatica, le nuove frontiere della criminalità. Eh, allora, appunto, dicevo, mi presento, eh, io sono un avvocato che ha però un percorso un po' particolare. Eh, faccio, anche vedete i loghi che ci sono là in alto, sono quello a sinistra, Copyright Italia, è un mio progetto di divulgazione online di, di corsi e materiali vari sul tema del, del copyright e del diritto d'autore in senso molto ampio, e Ray è invece il, ehm, diciamo, il marchio del, del, dello, studio, dello studio legale, de, del network di legali eh, con cui opero come, appunto, come avvocato e come consulente. Faccio principalmente consulenza e formazione e vengo dal, dal mondo della proprietà intellettuale, quindi l'ambito di oggi che invece è più squisitamente penalistico non mi è così noto, però mi fa piacere poter, in, potermi inserire comunque in questo, in questo ambito parlando del tema della consapevolezza, di cui invece mi sono spesso occupato, eh, come vi racconterò anche, ho no, delle slide eh, che prendono spunto anche un po' dalla mia tesi di dottorato, cioè mi ero occupato per il mio dottorato di ricerca, che è appunto, come vi dicevo, un dottorato in società dell'informazione, quindi è un dottorato poco giuridico, ehm, che adesso non esiste più, era un dottorato ehm, abbastanza interessante, multidisciplinare, istituito presso l'Università di Milano Bicocca, ehm, e appunto io mi ero occupato del, del, del, del diritto d'autore, del rapporto tra società dell'informazione, diritto d'autore, copyright e anche approfondendo il tema della percezione, della percezione sociale che si ha di questo argomento e della, del livello di consapevolezza. Poi faccio costantemente attività di formazione come quella a cui state adesso assistendo, partecipando, normalmente la faccio dal vivo, la faccio trovandomi in aula ed è una cosa che faccio anche molto volentieri perché mi ha permesso questo lavoro di di, di andare in giro un po' per l'Italia, per il nostro bellissimo paese, cosa che in questo momento di, di, di emergenza sanitaria non è possibile fare, però vabbè, abbiamo, abbiamo, eh, siamo riusciti a supplire tranquillamente con, eh, con questi metodi, con, con la didattica a distanza, con i video, con le dirette sui miei social, dopo vi farò vedere che ho, eh, sono molto attivo sui canali social, ho una pagina Facebook in cui appunto ho, ho lanciato spesso delle... Delle, delle dirette a volte anche estemporanee, per discutere con i miei follower, con i miei utenti, con gli utenti della pagina, di, di, degli argomenti a noi cari. Eh, appunto oggi mh, mi sono astenuto dal, fare una, dal preparare una presentazione strettamente giuridica, ma un po' più ampia, potremmo dire un po' più a cavallo tra il sociologico e, e, e le scienze della comunicazione, eh, dopo vi spiego meglio però appunto gli argomenti, qui trovate i miei riferimenti in rete, eh, avrei piacere appunto se qualcuno di voi volesse rimanere in contatto non tanto con me, con la mia persona, ma quanto con gli argomenti che io normalmente tratto. E ehm, secondo me i canali migliori sono appunto i canali social, però insomma per chi eh, vuole dei contenuti per, ehm, per approfondire, per formarsi su questi temi, principalmente appunto sui temi della proprietà intellettuale, che è il tema, il tema centrale di cui io normalmente mi occupo, eh, direi che il profilo Share è il, il canale sicuramente più, il canale più, più fornito di, di, di contenuti, no? ci sono circa più di 150 presentazioni, documenti, ma principalmente presentazioni slide, eh, fra cui ci saranno anche queste slide, e, ehm, e lì potete appunto sfogliare, trovare vari vari... Eh, vari, vari spunti di, di approfondimento sui temi del, del, del diritto d'autore, del copyright digitale, del copyright nella didattica, ad esempio, che è un tema che ultimamente sto trattando molto, della, della privacy e eh, in generale del diritto delle nuove tecnologie. Eh, come vi dicevo, appunto, io non, non ho mai trattato il tema del, dei, dei reati informatici se non ad un livello un po', così, un po', un po generico però ho trattato spesso il tema della consapevolezza e spero di essere riuscito a trovare alcuni, eh, a, a, alcuni eh, focus, alcuni approfondimenti, alcuni slanci verso anche quella materia che eh, servono poi ai relatori che si occuperanno invece più nello specifico del, della parte penalistica per, eh, per darvi tutte le informazioni di cui avete bisogno per, per conoscere appunto questo questo mondo, eh, non so se siete anche attivi su, su Facebook e su Twitter, su Facebook ho una pagina che appunto è il canale probabilmente forse più seguito, poi ho anche Twitter, volendo anche LinkedIn, non potevo metterli tutti, però era un modo per dirvi che chi volesse rimanere in contatto ha tanti, ha tanti, a tanti modi, c'è anche un blog come vedete in cui ogni tanto mi esprimo, diciamo che, che racconto e, e esprimo qualche, qualche opinione, racconto qualche fatto ed esprimo qualche opinione sui temi appunto di mia, di mia competenza. Eh, questa presentazione, come vi ho già anticipato, vuole cercare di coprire queste, questi due ambiti, cioè parte da queste due anime, no? comprende queste due anime, uno un po' un approccio da scienza della comunicazione, ehm, l'altro invece un approccio, un approccio più giuridico, non strettamente penalistico, come vedrete, però appunto tratteremo temi, temi giuridici. Iniziamo con, ehm, iniziamo con il primo dei due, dei due approcci, con l'approccio diciamo più da scienza della comunicazione e eh, cerchiamo di analizzare e, e vedere insieme um, diciamo che, cosa, la, cosa mi ha portato la preparazione. Quali a quali conclusioni sono arrivato nella preparazione e nella riflessione che ho fatto per, per, questa, per questo incontro formativo. E poi passeremo all'aspetto invece più strettamente giuridico. Il piano della scienza della comunicazione è il seguente, ovvero la consapevolezza tecnologica eh, è il punto di partenza, nel senso che se parliamo di funzionamento di internet è chiaro che non possiamo prescindere da... Eh, da una conoscenza tecnica proprio del, del meccanismo di funzionamento della rete. E questo è fondamentale, nel senso che buona parte dell'ingenuità, dell del, dei problemi che nascono ehm, tra, gli utenti, tra gli utenti della rete, spesso dipendono proprio da una mancanza di conoscenza del, del, del, del mezzo, no? cioè proprio un aspetto di conoscenze informatiche, conoscenze... Eh, di comunicazione eh, che non sono alla portata di tutti e questo appunto diventa un problema appunto, nel momento in cui per un motivo o per, per l'altro, e l'abbiamo visto proprio in questi ultimi mesi internet diventa un mezzo davvero eh, a cui tutti sono davvero spinti, eh, a cui tutti sono davvero chiamati, e se all'utilizzo di questo mezzo sono chiamati anche soggetti che non hanno minimamente contezza di... di, di, di cosa sia internet, di come funzioni già quello può essere motivo e causa di problemi che poi hanno un, un, un reverbero anche sul piano giuridico come vedrete nella seconda parte e quindi appunto come, come dicevo buona parte dei problemi nasce proprio da una mancanza consapevolezza, di consapevolezza tecnologica, strettamente tecnologica eh, ad esempio io ho fatto dei corsi in materia di anche di, di privacy e di sicurezza, e lì i, i, quei corsi, quegli interventi formativi, si risolvono spesso nel dare degli, dei consigli che sono davvero molto, molto basilari. Per un, per un utente navigato di internet, per un utente eh, eh, formato di internet, spesso quei, quei consigli, non so... Eh, no, eh, fai la password in un certo modo, non, non, non scrivere la password su un bigliettino per, per, che poi rimane appiccicato all'esterno del computer, eh, non cliccare su link che ti vengono inviati da email bizzarre scritte in lingue strane, non, cioè queste piccole cose, no? però davvero ancora adesso, ancora adesso, visto che giorno per giorno si affacciano nuovi utenti, anche appartenenti a generazioni che... Eh, per loro natura non sono nate con, per questioni più anagrafiche, non sono nate con, con internet, e si sono dovute affacciare successivamente e purtroppo lì a volte c'è proprio un gap di, di competenza. E solo che, come spesso succede nei gruppi sociali, il problema portato da un soggetto che appunto non è informato si può, ris può rischiare di reverberarsi. E di riflettersi su anche gli altri che invece sono quelli che dovrebbero avere gli anticorpi per questi, per questi problemi, perché ad esempio la diffusione dei, dei virus, dei malware, mh, poi in, in qualche modo va a impattare anche sulla sicurezza delle, delle reti, dei siti web, eh, dei computer, anche dei soggetti che invece normalmente non sono portati a, a, a prendere, a, a farsi colpire da questi, da questi problemi appunto da questi, da questi software che, malevoli che cercano di, di carpire informazioni o comunque di danneggiare i computer degli utenti. Quindi primo, il primo punto di vista, primo, diciamo, no, il primo passo è proprio quello di iniziare a, ad affacciarsi a internet con una maggiore consapevolezza tecnologica, a volte basta davvero eh, seguire qualche tutorial molto molto base a livello, eh, non so, cito qualche nome famoso, Aranzulla, eh, noto Blogger che, che, che fa tutorial, ma anche eh, Marco Camisani Calzolari, che, è un, che adesso compare anche in TV a striscia notizia, che fa dei, dei servizi davvero molto molto basici. Ma che insomma sono l'ABC per, poter, per, per potersi com comportare correttamente, muoversi correttamente su, sulla rete con le nuove tecnologie. Ecco. Mh, Corollario di questa mancanza di consapevolezza tecnologica su in generale il funzionamento di Internet è proprio quello della non consapevolezza della potenza del mezzo. Cioè, ehm, sembra un gioco ad alcuni, cioè non, si capisce, eh, mo, non tutti capiscono quanto può essere potente il mezzo, quanto è rivoluzionario il mezzo. Io appunto il mio dottorato è in società dell'informazione perché appunto secondo... Molti teorici si è davvero aperta una nuova era, no? l'era dell'informazione, l'era del tutti connessi e l'abbiamo davvero visto in questi mesi di, di, di, di pandemia, di quanto, quanto sarebbe stato diverso il mondo. Cioè, pensate alla pandemia scoppiata solamente dieci anni fa, quindi non secoli fa, anche solamente una decina di anni fa, senza le reti veloci, senza il cellulare di oggi, senza il computer più o meno in tutte le case... Pensate come sarebbe stato molto molto diverso e molto molto più pesante, molto più impattante dal punto di vista psicologico, sociale e umano. E lavorativo anche, perché appunto molti stanno lavorando tranquillamente, perché hanno una connessione internet, se no sarebbe stato davvero un dramma. No? E quindi non tutti però hanno consapevolezza di, della potenza, della, della, della, del livello di... di rivoluzione che è riuscito a portare l'avvento di, di internet e delle tecnologie digitali in generale e questo diventa abbastanza emblematico nei, nel mondo dei social media, nel senso che eh, sui social media vediamo diff la diffusione, cioè l'utilizzo di internet a volte in un, modo, in un modo stupido, in un modo poco costruttivo eh, e non si... E, e coloro che diffondono eh, informazioni, ad esempio le classiche bufale, fake news, non capiscono quanto anche un singolo utente, che magari ha qualche follower, un, un centinaio no, di, di, di amici, di follower sul suo profilo, Facebook, Instagram che sia, o Twitter, non capisce quanto anche le sue scelte di singolo individuo possano poi, attraverso il meccanismo del, della cosiddetta viralità dei social media, ritornare impattare su molte persone e quindi ciascuno di noi deve fare una, una, eh, un, esame di deve farsi un esame di coscienza e fare la sua parte per rendere eh, internet e soprattutto, soprattutto i social media un posto migliore, un posto in cui circolano eh, notizie verificate, circolano notizie corrette, aggiornate in cui non vengono colpiti soggetti particolari non vengono colpite persone particolari e via dicendo e, e appunto, ripeto se ci fosse maggiore consapevolezza sulla potenza del mezzo non è un gioco no? molta gente pensa eh, ma sì, stavo ero sui social ma sì, dai, mi stavo svagando ho pubblicato questa cosa ma sì, fa niente anche se è una bufala che, che, che male può fare e, e in realtà può fare male nel senso che se, se tutti ragionano così, provate a pensare: un gruppo di 10 persone, tutti pensano che quella bufala, ma sì, anche se non sono sicuro, anche se mi, mi puzza di, di, di bufala. So che c'è qualcosa che non va, però tanto sto giochicchiando, sto semplicemente passando il tempo. Io intanto la diffondo 10 per 10 per 10. Intanto si passano eh, questa informazione e comincia a lievitare. L'abbiamo visto anche lì questa pandemia. All'inizio, soprattutto nei primi, nei primi giorni, è stato un delirio di, di, di, di notizie che sfuggivano al controllo, poi ci hanno messo un tampone, soprattutto un po' di campagna di sensibilizzazione sul tema, ha fatto sì che gli utenti fossero un pelino più attenti. Ok. Però, ehm, però ecco, questo è già abbastanza un, un, un sintomo molto molto evidente. Eh, la libertà di espressione mh, per tutti è il la, la, la, diciamo l'aspetto più, più eh, innovativo di internet e più idealistico, potremmo dire, di internet. No? Internet è diventato davvero il mezzo di comunicazione che ha permesso a tutti, a tutti di, eh, di, di, di esprimersi in qualche modo, di parlare, cioè il diritto di, la libertà di espressione è un diritto che è garantito in buona parte delle costituzioni dei paesi democratici, buona parte perché non tutte... <ride> è garantito dalle, dalle, dalle convenzioni internazionali, dalle carte di, dei diritti dell'uomo, via dicendo, però appunto prima si doveva passare attraverso, cioè comunque per esprimersi e per arrivare a un grande pubblico si doveva passare attraverso dei circuiti più o meno controllati, la, la stampa, l'editoria, la, la tv, la radio, con internet davvero basta avere una connessione alla rete, basta avere un aggeggio che come potete vedere è alla portata di tutti, costa eh, no, poche decine di euro ormai, un cellulare da 80 euro ha comunque una connessione 4G e, e, e tutte le funzioni per poter accedere ai social e, e a non so, crearsi una pagina da qualche parte, e quindi ci permet permette a chiunque davvero di essere eh, di essere ascoltato dal mondo potenzialmente oppure cioè, la libertà di espressione io chiedo in questa slide è per tutti o forse per troppi ovviamente con questo per, per troppe si rischia poi di diventare eh, come dire ec eccedere a, anche, anche noi sul, nel senso, in, in derive auto antidemocratiche no? e autoritarie no? allora chi è che decide se davvero alcuni possono o non, non, non hanno titolo per parlare, per esprimersi su, sulla rete. In realtà nessuno, la rete è un, è un mezzo di comunicazione in teoria eh, dove siamo tutti dei pari, chiunque ha un accesso alla rete e può, può eh, diciamo, ha quelle minime competenze che gli richiedono per, per eh, pubblicare un contenuto, appunto può, può, può esprimersi, può dire la sua... Può esprimersi, può essere un'espressione di carattere artistico come un brano musicale cantato o una, la lettura di, una, di una, un proprio brano, di un proprio testo poetico, eh, che poi può essere apprezzato dal pubblico o deriso, questa è una questione di gusti, però poi l'espressione può essere anche di carattere appunto informativo e... e pseudo giornalistico e, e quindi andarsi a sovrapporre con il classico con, con i canali più tradizionali dell'informazione questo da un lato è un bene perché ha portato la possibilità di eh, ad esempio dei blogger di creare informazione che parte dal basso non controllata, non, eh, non censurata e vi diciamo che questo è assolutamente positivo però a un certo punto quando abbiamo visto che davvero il mezzo di comunicazione è entrato nelle mani di tutti, o di quasi tutti, eh, si è notato la, la, la, il rovescio della medaglia, il fatto che non tutti a volte hanno eh, come dire hanno il buon senso di utilizzare questo, questo mezzo che abbiamo detto essere molto molto potente per cose, per cose utili e intelligenti. E lo vedremo appunto nella parte finale sicur sicuramente ne parlerà meglio ne parleranno meglio gli altri relatori coinvolti in questa iniziativa che vi racconteranno quali sono i reati legati alla comunicazione online, e alla rete, però insomma è famoso in questo, in questo argomento, su questo argomento è famosa la, la, la, la dichiarazione che è stata fatta da Umberto Eco durante un'intervista nel 2015, in cui probabilmente quasi come battuta, quasi come provocazione, però ha, ha detto una cosa che ovviamente è detta da un personaggio eh, di, di, di, di livello eh, come lui eh, ha avuto una certa risonanza che è quella la, la famosa frase secondo cui i social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli no, questa è una, una frase appunto del 2015 quindi erano anni in cui insomma, i social media avevano già sviluppato e già mostrato la loro, il loro impatto la loro, scusate, il loro potere e eh, questo è interessante perché poi Umberto Eco incalzato dal giornalista spiega che che ehm, non è che gli, imbe gli imbecilli non ci fossero prima, è che gli imbecilli prima per esprimersi lo potevano fare, avevano pochi canali, nel senso che lo facevano al bar, lo facevano in famiglia, lo facevano tra gli amici, ma poi il loro messaggio veniva subito e presto isolato e, e, e qualificato come messaggio poco utile e appunto imbecille. Internet fa purtroppo invece da cassa di risonanza anche all'imbecillità, nel senso che anche quando un contenuto è palesemente eh, distorto, palesemente scorretto, palesemente illegale, palesemente falso, eh, crea traffico, cioè, internet non, non ragiona sulla qualità, ragiona molto più sulla quantità, ergo eh, succede quello, succede che a volte anche notizie false solo perché vanno a toccare qualche corda delicata dell'essere umano tipo l'indignazione, la, la, so, il non ce lo dicono, ci vogliono tenere qualcosa di nascosto guarda che scandalo, guarda che schifo questa cosa è una leva abbastanza, una corda molto delicata dell'essere umano e se appunto questo va a toccare persone che non hanno la, la competenza per distinguere eh, per distinguere il buono dal cattivo, per distinguere la fonte affidabile a quella artefatta e volutamente distorta, a, a finire che la diffondono, che, che, che continua ad amplificare questo, questo, questo contenuto non, non, non corretto e, e poco utile e addirittura controproducente. Una cosa che nel mondo reale, nel mondo di prima, era molto più difficile fare, perché appunto l'imbecille che voleva dire la sua... Eh, la sua idiozia eh, la poteva dire appunto a un certo nucleo di persone, i quali probabilmente lo conoscevano già, non poteva presentarsi come un non imbecille perché era appunto già noto in una cerca di persone, cosa che invece si può fare su internet, su internet è più facile spacciarsi per quello che non si è, no? Gente che si spaccia con titoli di studio, con... In con ruoli lavorativi, fotografie false, quindi sembrano persone diverse da quelle che sono in realtà, nel mondo reale è più difficile, e poi per arrivare al grande pubblico l'imbecille doveva a un certo punto passare dal filtro del vecchio mondo della comunicazione, no? una comunicazione immediata, la comunicazione in cui c'era un emittente e un ricevente, e quindi c'erano dei soggetti che erano qualificati a portare dall'emittente al ricevente il contenuto, quindi contenuto gli organi di stampa, le, le case editrici, le, eh, le tv, eh, le radio, i vecchi, i vecchi media. Internet invece no, Internet non lo fa questo filtro. Internet ha degli intermediari, come vedremo, che sono però degli intermediari più asettici, e per, che, i quali forniscono solamente la piattaforma e il, il, il luogo virtuale in cui esprimersi, ma poi lasciano che chiunque dica la sua, che ripeto da un lato è un bene perché è libertà di espressione vera dall'altro permette purtroppo anche agli imbecilli di esprimersi e non solo permette loro di trovare altri imbecilli questo è l'effetto dei social media la famosa bolla dei social media permette agli imbecilli di, di trovarsi tra loro nei gruppi nelle community di seguirsi tra loro e quindi di autoconfermare la loro imbecillità cioè mentre l'imbecille del mondo reale Viene, eh, prima o poi trova qualcuno che gli dice che è un imbecille e quindi di smettere di dire quella cosa di smettere di credere in quella cosa perché tanto è falsa, tanto è stupida e quindi sei un imbecille e lui a un certo punto fa un bagno di, di, di, di realismo e si deve guardare allo specchio sui social media attraverso appunto il meccanismo un po' perverso del, del, della bolla dei social media l'imbecille tende a circondarsi di altri imbecilli che sono imbecilli quanto lui, addirittura più di lui e quindi eh, fermenta questa imbecillità, questa idiozia, e, eh, <ride> e quindi non solo cioè, l'imbecille viene confermata la sua imbecillità, ma passa questa, questa notizia fa falsa, questa, questo contenuto idiota, ad altri imbecilli i quali pensano a loro volta che arrivando da uno come loro sia, sia cosa buona, e diffondono e quindi è un meccanismo, come vedete, non virtuoso, ma sicuramente vizioso, che è molto difficile, molto difficile eh, interrompere e disinnescare e, e ce ne siamo resi vedete, cioè il fatto che umberto eco questa cosa l'abbia detto nel 2015 e non nel 2009 eh, non è un caso cioè, i social media esistevano già prima no? facebook esisteva già da, dai primi anni del 2000 prima metà degli anni no sì, metà degli anni 2000. Twitter anche, quindi, però nel 2015 abbiamo cominciato a notare questa cosa, abbiamo iniziato anche a notare quanto ehm, Internet e questo meccanismo perverso possa incidere sull'opinione pubblica e anche a livello politico. Abbiamo visto quanto i politici che hanno vinto le elezioni negli, negli ultimi 3-4 anni, non mi fate dire quali, però anche appunto in tutti i paesi del mondo, quindi non sto riferendo alla politica italiana, eh, lo hanno fatto proprio attraverso anche il, il, il, come dire, eh, questo gioco, cioè forzando meccanismi di, di fake news, di, di, di diffusione di informazioni che ovviamente erano pilotate, eh, facendo leva sul fatto che l'imbecile è più facilmente impressionabile, più facilmente eh, attirabile in questa rete. No? Eh, e questo quindi è un problema. Questo va, va risolto e purtroppo, ecco, io che sono un grande eh, paladino, se permettetemi, fautore della libertà d'espressione, ho dovuto negli ultimi anni anch'io, eh, come dire, rifletterci e, e, e rivedere un po' la mia posizione eh, in virtù appunto di questa dichiarazione di eco, ma che non è solo quella di eco, cioè tanti intellettuali l'hanno detto, alcuni sono stati tacciati di essere retrogradi, di essere... Eh, ottusi, non aperti alle nuove forme di comunicazione, altri hanno detto che prima o poi qualcuno lo doveva dire, per fortuna che l'ha detto Umberto Eco, adesso possiamo dirlo anche noi, in sostanza. E sono sicuro che anche tra di voi mentre raccontavo queste cose, mentre facevo queste riflessioni, eh, qualcuno avrà detto, ah, caspita, però è vero, altri mi avranno detto, avranno pensato che, che sono un bacchettone, eh, però alcuni avranno detto, caspita, sì, un po' è vero, purtroppo questa cosa è un po' sfuggita di mano. Ecco, quando vi parlavo dei, dei, dei, media, eh, dei, dei media classici, tradizionali, quindi la radio, la tv, la stampa, che sono invece hanno questo ruolo di essere intermediari della comunicazione, intermediari di un contenuto, e che quindi ovviamente fanno un minimo di controllo, no? Cioè pubblicare una notizia idiota, un contenuto idiota su un giornale è più difficile, perché a un certo punto c'è una redazione, c'è un direttore, c'è qualcuno che prende in mano questo articolo e dice ma scusate ragazzi, ma sta roba quella dove arriva? e quindi decide di non pubblicarla, oppure decide di correggerla, di intervenire, di chiamare l'autore e farlo ragionare. Su internet questa intermediazione, come abbiamo detto, non c'è, però siamo sicuri che internet sia davvero il mezzo di comunicazione disintermediato per eccellenza, cioè siamo davvero sicuri che sia totalmente disintermediato, e eh, anche lì bisogna essere un po' più... Eh, un po' più attenti nel, nel, e, e non troppo semplicistici nel, nel ragionare, perché è facile dire ah, media, eh, internet è il, è, il, è il mezzo di comunicazione disintermediato, è in teoria vero nel momento in cui uno ha le competenze per, mettere, per gestire un server e collegarlo alla rete. Allora sì, se, eh, se io utente ho queste minime competenze per prendermi un server costruirmi un mio sito metterci sopra i miei contenuti utilizzarlo per esprimere le mie idee anche bizzarre, anche imbecilli o addirittura folle, pericolose e metto questo server collegato alla rete e da lì in poi davvero non c'è un'intermediazione perché sono io che ho padronanza anche dell'aspetto dell eh, tecnologico che tiene in piedi questo contenuto nel momento in cui invece quello che fanno... Eh, penso il 99% degli utenti di internet sono addirittura di più 99 virgola eh, invece io normalmente l'utente si serve di piattaforme preconfezionate, create da qualcuno che appunto mette a disposizione già un sito internet che ha già tutte le sue belle funzionalità avviate e rodate ehm, e io utente non devo fare altro che crearmi il cosiddetto account o profilo su una di queste piattaforme e, ehm, e da lì in poi affacciarmi al, al mondo di internet e cominciare a pubblicare i miei contenuti. Ecco che allora eh, non sono più in una situazione di vera disintermediazione, di vera assenza di intermediario, perché già il fornitore di quella piattaforma è per me un intermediario, rappresenta un intermediario. È un intermediario che sta più nascosto rispetto al, al canale tv o alla redazione di un giornale, capite? Ma è comunque un intermediario, cioè Pubblicare un video su YouTube fa sì che io sia ospite, il mio contenuto è ospite dei server di Google e ospite di un sito che ha delle funzionalità, ha un sistema di commenti, ha un sistema di social di gente che segue o non segue un certo canale, ha un sistema di controllo, anche se è diverso dal sistema di controllo di una redazione o di un canale televisivo, è un sistema di controllo ex post. No, il controllo che viene fatto su internet e su queste piattaforme è quasi sempre un controllo ex post tranne in alcuni casi, cioè se io provo a caricare un, un, un, che ne so, un, un video pornografico su YouTube YouTube ha un software che in automatico riconosce che lì c'è della pornografia e non me lo pubblica nemmeno okay? però tendenzialmente le piattaforme, queste piattaforme social o di, di, di, di condivisione di contenuti eh, rimangono asettiche rispetto al, al contenuto, sono service provider vengono chiamati, non content provider. La differenza tra service provider e content provider è un altro di quegli elementi, vedete, che, mh, è, che è legato alla prima slide che, che vi ho mostrato, cioè fatto la consapevolezza del funzionamento di, queste, di questo media, no? cioè essere su YouTube non è proprio tecnicamente non è identico ad avere un proprio sito di cui si gestisce proprio il, il server e gli indirizzi eh, dns e, e il dominio internet con, in cui vado a mettere i miei video perché Perché lì sul server che gestisco io i video sono lì e sono solo io a poter decidere di toglierli o meno se sono su youtube invece c'è un controllo di, di terzi che è quello che, che è il soggetto che gestisce la piattaforma il quale ogni tanto eh, dietro segnalazione può intervenire e rimuovere o oscurare un contenuto. No? Questo è quello che succede. Quindi è una disintermediazione un po' più velata, un'intermediazione che funziona in modo diverso, ex post eh, e non ex ante, eh, ma c'è comunque un'intermediazione. Quindi siamo in un mondo di cioè, internet, per come si è sviluppato, all'inizio era un internet senza questi intermediari, perché appunto Internet degli anni 90 era, era un Internet in cui per per essere utilizzato, devi dove appunto dover avere delle competenze informatiche per poter accedere e mettere su un sito uh, su un server. Quando è diventato un, un web 2.0 più facile, più, più vicino all'utente medio, eh, abbiamo abdicato, abbiamo rinunciato un po' a questo, a questa, uh, al potere di controllare i nostri contenuti, l'abbiamo delegato a, queste, a questi gestori di piattaforme, i cosiddetti service provider, service provider sarebbe letteralmente fornitori del servizio, che sono diventati nuovi intermediari. Ok, Quindi sono velati, sembrano più nascosti, ma ci sono. E il rovescio della medaglia, non da poco, di questa nuova forma di intermediazione è che è tutta concentrata in pochi soggetti. Cioè, mentre di redazioni di giornali ce ne sono N.000. No, cioè io voglio pubblicare un articolo che dice cose scomode da un punto di vista politico, lo mando a 10 giornali, 9 mi diranno di no, però ci sarà magari il giornale che invece è allineato con il mio, il mio pensiero politico e quindi deciderà di pubblicare l'articolo, anche se è un articolo particolarmente bizzarro e provocatorio e non molto sensato. E quindi la, per la legge dei grandi numeri, prima o poi, bussando a 100 porte, troverò il, il, il giornale o, o la tv che manda quel contenuto Su, sui social invece le piattaforme sono ormai quelle mainstream sono poche cioè nel senso che tutti sono per un meccanismo più tipicamente capitalistico si, si accentrano no? e quindi eh, facebook ad esempio era nato come una cosa nuova è diventato adesso il, il, il fulcro del, del, dei social media perché facebook come sapete è titolare anche di instagram e titolare, anche, e titolare anche di Whatsapp, quindi buona parte della comunicazione social avviene attraverso, attraverso strumenti, attraverso piattaforme che sono nelle mani di un unico soggetto commerciale, che è un soggetto commerciale che tra l'altro sta in California, e quindi stiamo concentrando ricchezza, stiamo concentrando potere e controllo all'interno di pochi soggetti, soggetti che sono tendenzialmente appunto commerci società commerciali, quindi che devono rendere conto non tanto alla società, Vado a rendere conto ai loro azionisti, ai loro eh, finanziatori, eh, e quindi è una forma squisitamente, un modello squisitamente capitalistico. Quindi internet ha per nulla purtroppo che, a, a, al contrario dei, degli idealisti, Dell'ispirazione dell idealistica con cui era nata, probabilmente negli anni 70-80, nella sua concezione originaria, per nulla di, di, ha, proprio, ha proprio nulla di, di hippie e di. <ride> E di, di idealista eh, democratico, perché adesso è diventata, soprattutto per negli ultimi anni, l'espressione piena del capitalismo, per cui si sono concentrati eh, gli investimenti economici quindi le risorse economiche in gruppi di potere eh, molto, molto ristretti che hanno in mano più o meno. 4 o 5 grosse fette di questo mercato e se lo dividono. Quindi cioè, basta fare i nomi. Non, non, non, uno è Facebook, l'abbiamo già fatto, l'altro è Apple, ehm, l'altro è Google, e poi ci sono quelli dell'area cinese-russa che sono un po' diversi, ma che comunque agiscono su popolazioni di 2 miliardi di persone comunque, no? cioè i social dell'area asiatica. Eh, e quindi alla fine, vedete, è, è comunque una forma di, di, di capitalismo anche quella, e, e ripeto, eravamo partiti dal concetto del, della disintermediazione che è vera, ma non deve essere presa per così ingenuamente come una totale disintermediazione, ma una, un, mo, un mondo in cui gli intermediari si sono fatti più velati, sono andati un po' in, in, sulle retrovie e lasciano ma, maggiore... Eh, spazio all'attività autonoma degli utenti, intervenendo ex post e non intervenendo ex ante. Questa è la differenza di fondo. Ecco, la facilità d'uso è quello che come dire abbiamo già visto, L'abbiamo già accennata quando abbiamo parlato del passaggio al web 2.0, no? è arrivato un momento in cui per permettere a sempre, un numero sempre maggiore di utenti di eh, affacciarsi alla rete, Alcuni soggetti si sono dati da fare per creare eh, piattaforme sempre più user friendly, sempre più eh, facili da usare. Una facilità d'uso, una, una spinta verso, verso la facilità d'uso che non è solo di carattere, cioè non è solo legata al web, ma è una facilità d'uso legata anche ai, ai dispositivi. No? Cioè... Eh, cioè, i cellulari di oggi sono, stati, sono pensati per essere utilizzabili davvero da una popolazione molto, molto ampia. Eh, anche, insomma, io ho i genitori anziani che, che, che però utilizzano tranquillamente, eh, non nello mo stesso modo con cui li uso io, però utilizzano tranquillamente i cellulari, il tablet, eh, fanno foto, fanno videochiamate, Abbiamo visto un po' proprio in questi, in questi ultimi mesi. Eh, questa è una cosa buona, assolutamente. No, il fatto che la, la tecnologia diventa sempre più usabile, sempre più facile, e quindi alla portata di sempre maggiori utenti è un'arma a doppio taglio perché, eh, dall'altro lato però purtroppo abitua anche gli utenti ad un poco sforzo intellettuale, cioè più un, un mezzo di uno strumento è facile da usare, e più il suo utente si abitua ad una cosa facile e quindi non si sforza a cercare di capire come funziona davvero no? è un po' la critica che viene fatta ai, ai computer di Apple e Io sono stato, ci sono cascato in pieno cioè io sono un grande fan dell'open source però eh, ho, un computer, ho un computer Linux eh, è fisso però poi sul laptop ho, mi sono, eh, ho abbassato la testa e, e ho accettato di, di comprare un, un Macintosh e mi ha cambiato la vita inutile nascondersi, mi è, mi è cambiata meglio perché le cose erano più facili, erano più immediate, il computer ti viene incontro, ti propone cose, i software che sono, sono già preinstallati e c'è cioè più o meno tutto quello che ti serve e, e questo però ti, ti, ti no, un po', un po' atrofizza, avere un, un sistema operativo invece un po, più, un po' più tecnico, un po' più legnoso, in cui devi con cui devi interagire, con cui hai possibilità di fare di di maggiore controllo dei settaggi, ti spinge ovviamente a una maggiore consapevolezza tecnica, e quindi torniamo al punto di partenza. No? Sapere come funziona lo strumento ti dà maggiore potere e ti dà maggiore controllo. Dall'altro lato, però, ecco, il rovescio della medaglia è il fatto che invece una facilità d'uso permette a più utenti e quindi è più inclusivo per gli utenti per gli utenti che non hanno, per loro natura, molta predisposizione a comprendere gli aspetti tecnici e a sforzarsi. Non si sa chi ha ragione, nel senso che da un lato è un bene che la tecnologia sia arrivata ad un numero maggiore di utenti, non lo vedo, non, assolutamente non me la sentirei di dire che è un male, però è anche vero che questo un po' atrofizza l'intelletto umano normalmente nel suo uso, nell'uso della tecnologia.